La domanda che tutti ci siamo sempre posti è come sarebbe il mondo se esistessero solo pecore? O solo lupi? Oppure lupi e pecore insieme? Andiamo per gradi. Che problemi potrebbero mai esserci in un mondo di sole pecore? Grazie ai potentissimi mezzi in nostro possesso, possiamo scoprirlo. Andiamo a vedere! Come mai accade ciò? La popolazione di pecore segue un modello matematico chiamato modello di Maltus. Tale modello si applica a popolazioni isolate, dotate di cibo e spazio infinito, con tasso netto di riproduzione costante. Alla popolazione di pecore possiamo associare una funzione x di t, che descriva il numero di pecore al tempo t. Come ben sappiamo, per andare a studiare la variazione della popolazione di pecore e quindi della funzione x di t, dobbiamo andare a lavorare sulla sua derivata. La derivata ci dà infatti informazioni sulla crescita o sulla decrescita della funzione da cui deriva. Essa dovrà dunque tener conto del numero di pecore al tempo t, delle nascite e delle morti, ovvero del tasso netto di riproduzione. L'andamento di tale popolazione è dunque descritto da un'equazione differenziale. La soluzione si trova utilizzando il metodo di risoluzione delle equazioni differenziali a variabili separabili. Tramite quindi una facile integrazione riusciamo a trovare la soluzione dell'equazione differenziale. Dove x0 rappresenta la popolazione iniziale al tempo t 0. Otteniamo così tre casi. La funzione esponenziale presente nella nostra soluzione assume tre comportamenti distinti in base al valore di r. Se r è minore di 0, l'esponenziale per t grandi tenderà a 0, la popolazione dunque si estinguerà. Se r vale 0, e alla 0 varrà 1, la popolazione rimarrà costante. Se r è maggiore di 0, l'esponenziale e dunque la popolazione, per t grandi tenderà ad infinito. Proprio come nel nostro caso. Nel caso di soli lupi? Non avendo cibo, il tasso netto di riproduzione sarà minore di zero. I lupi si estingueranno? Andiamo a vedere. Proprio come avevamo supposto. È l'ultimo caso? Vediamo! Potranno mai convivere lupi e pecore? La risposta ce la dà un altro modello matematico chiamato Modello pre preda-predatore di Lotka Volterra. Tale modello è descritto da due equazioni differenziali, dove x di t descrive la popolazione di prede al tempo t e y di t descrive la popolazione di predatori al tempo t. R rappresenta il tasso netto di riproduzione delle prede. A. Il tasso di attacco, chiamato anche efficienza dei predatori. C. Il tasso netto di riproduzione dei predatori. E. Q. Il tasso di mortalità dei predatori. Quindi, per determinati valori di R, A, C e Q, lupi e pecore possono convivere. Grazie per l'attenzione e in bocca al lupo!